di mettere le mani sul cuore di chiedere agli angeli all'arcangelo michele qual è eh, il gruppo di appartenenza più giusto per voi potreste anche scegliere più gruppi contemporaneamente addirittura tutti e tre i gruppi va bene eh, iniziamo a connetterci con gli angeli invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi stanno seguendo in questa lettura angelica invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste coscienza micaelica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la mia energia le mie intenzioni parole ed azioni e di elevare le mie energie vibrazioni e frequenze aiutandomi a sintonizzarmi nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato con amore arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità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 Mischiare le a mischiare le carte, vediamo un po'. <coughs> Abbiamo il gruppo A, problema risolto. Gruppo B, una pausa di silenzio. Gruppo C, supera i problemi. Ora vediamo, gruppo A, abbondanza. Vediamo un po', gruppo B, aspettare per l'inverno, ok, il periodo invernale. gruppo C musica vediamo un po' carte degli angeli ecco qua nuovo partner per il gruppo A insomma il gruppo A è fortunato <ride> vediamo un po' la tua guida divina è eh, veritiera ok gruppo c accettazione ok, iniziamo la nostra lettura angelica gruppo A eh, i problemi si sono risolti tutto è eh, andato per il meglio devi stare tranquilla eh, devi stare tranquillo perché eh, assolutamente la situazione si è risolta o si sta per risolvere nel migliore dei modi hai veramente mh, lottato tanto per raggiungere i tuoi obiettivi per realizzare il tuo il tuo goal il tuo sogno eh, quindi assolutamente tutti gli ostacoli tutti i blocchi eh, sono sciolti c'è grande abbondanza per te eh, veramente abbondanza in tutte le sue forme quindi nelle relazioni abbiamo visto un nuovo partner eh, può essere sia un partner eh, di, eh, eh, a livello di coppia quindi una persona eh, giusta per te che, che sta arrivando che è già arrivata eh, o potrebbe essere una partnership lavorativa o per realizzare il progetto no? che tanto hai a cuore c'è veramente un'energia un molto potente di abbondanza eh, nella tua vita un'energia che ti porterà gioia felicità eh, veramente ti porterà nuove amicizie ti porterà il compagno la compagna di vita ti porterà eh, anche ricchezza quindi veramente un'energia molto positiva questa settimana quindi coglie la palla al balzo rilassati goditi, eh, goditi questo momento meraviglioso eh, che sta arrivando ok eh, passiamo al gruppo b una pausa di silenzio sei invitato sei invitata da parte degli angeli a meditare a pregare a entrare nel tuo silenzio ad ascoltare la voce del tuo cuore che sa eh, quello che deve dire che ti può guidare che ti può aiutare eh, veramente hai proprio bisogno di uscire dal caos della vita di tutti i giorni ed entrare nel tuo sacro cuore questo ti veramente ti aiuterà a fare chiarezza a trovare le risposte dentro di te eh, il tuo progetto quello che eh, vuoi realizzare diciamo che a livello di tempistiche divine sono diverse rispetto alle tempistiche nostre che vorremmo tutto e subito vorremmo realizzare tutto nell'immediato diciamo che la stagione invernale è il periodo più propizio il periodo più giusto quindi per investire per eh, per materializzare eh, questo progetto per, eh, per per ricevere risposta a quelle che sono le tue domande e quindi se dentro di te eh, sentivi e senti che questa è la direzione giusta assolutamente gli angeli ti stanno dicendo di ascoltare la tua guida interiore in quanto è una guida affidabile va bene eh, quindi le idee che tu che ti sono venute o l'idea che tu hai avuto è un'idea eh, veramente mh, giusta un'idea eh, guidata dall'alto va bene quindi devi proprio eh, agire in quella direzione perché questa è la via giusta per te ok Andiamo nel gruppo C, eh, è venuto il momento di eh, superare i tuoi problemi, di uscire dal dramma, di uscire dalla lamentela e di agire nella direzione giusta. Tu sai cosa devi fare, tu sai di cosa hai bisogno, basta procrastinare, basta eh, lamentarsi, basta sentirti impotente. Tu hai il potere di creare la tua realtà, il potere di trasformarla e al potere di superare tutti gli ostacoli blocchi e i problemi che si sono presentati davanti a te eh, magari hai bisogno un pochino di meditare di pregare di rilassarti magari ascoltando anche della buona musica in quanto eh, ti può aiutare a connetterti con te stesso con te stessa e ti può aiutare a prendere delle decisioni eh, importanti è venuto anche il momento di accettare il presente così com'è senza dolore senza sofferenza, lascia andare il passato. La gran parte al passato non ti serve se vuoi creare un futuro migliore devi partire dal presente. È venuto il momento, veramente, di, eh, di creare la realtà che tu vuoi eh, passo dopo passo. Pensieri allineati, emozioni positive, gioia, allegria, spensieratezza. Veramente esci dal caos non ti serve allinea le tue energie come un laser tu riuscirai a superare tutti gli ostacoli tutti i tuoi problemi a realizzare i tuoi sogni bene prima di finire volevo chiedere all'arcangelo michele di mandarci un messaggio attraverso questo libro per il massimo bene di tutte le persone coinvolte chiedo protezione guida ed assistenza insegui la luce anima infinita insegui la luce ovunque ci sia luce ovunque si senta l'intensità favorevole dell'energia che spinge ed aiuta, è possibile lanciarsi con entusiasmo non abbandonare la tua luce e tutto continuerà a muoversi nel migliore dei modi bellissima questa lettura io vi auguro una settimana piena di luce di abbondanza forza e coraggio per realizzare i tuoi sogni e per superare gli ostacoli fidati della tua guida interiore e tutto andrà per il meglio, io vi saluto, vi abbraccio, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o senza le carte come connessione diretta, um, facilito le sessioni di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce che possono portare vere e proprie trasformazioni a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale laddove tu hai più bisogno e nel modo più giusto per te, per il tuo massimo. Bene, volevo dir, dirvi che in, il prossimo corso di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce online da casa, eh, dal vivo però, inizierà a maggio, il 17 maggio, mercoledì 17 maggio alle ore 20 e 30 per nove settimane dove imparerai tutto sul riequilibrio energetico, imparerai logo sealing, riceverai quattro sessioni di riequilibrio energetico da parte mia eh, contattami così ti spiego meglio eh, per ricevere maggiori informazioni abbiamo anche il corso di connessioni angeliche a giugno va bene eh, adesso non ricordo se il secondo o il terzo weekend di giugno trovate tutte le informazioni sul mio sito connessioniangeliche.com va bene e invece per quanto riguarda l'evento dal vivo in presenza per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce se ne parlerà a settembre la terza settimana di settembre quindi io vi saluto il weekend quindi sabato domenica imparerete tutto sulla guarigione e sabato domenica lunedì e martedì ci sarà anche il seminario di connessione al sé superiore e riceverai la tua connessione al sé superiore personale contattatemi per informazioni le informazioni non si pagano io vi saluto vi abbraccio e ci sentiamo presto ciao ragazzi ciao ragazze